Sono Pedro, sono un attivista di Extinction Rebellion del gruppo locale di Torino. Registro questo video perché il 25 luglio scorso è successo un fatto molto grave. Durante un'azione diretta non violenta, un'azione di protesta rivolta alla regione Piemonte, cinque persone sono state notificate con un foglio di via obbligatorio dalla città di Torino. Quindi io e altre quattro persone siamo stati obbligati a lasciare entro 24 ore il comune di Torino eh, e non tornarci per un anno o due anni in altri casi. Questo è assurdo perché noi siamo tutte persone legate alla città di Torino. Io a Torino ho fatto la magistrale in psicologia, ho fatto il tirocinio post laurea e stavo per sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione che avrei dovuto sostenere da lì a pochi giorni e sono stato costretto a tornare nel mio comune di residenza a Firenze, così tante altre persone che lavorano, che studiano regolarmente a Torino sono state costrette a lasciare la città. Quindi questo, questa misura è una misura assolutamente protestuosa, è un attacco politico, chiaro al nostro movimento, per questo dovremo, siamo costretti a fare ricorsi al TAR, eh, costeranno 500 euro a, a persona e per questo abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding, di raccolta fondi, se volete contribuire vi chiediamo per favore di donare la cifra che vi sentite, in questo modo ci aiutate a combattere questa ingiustizia, a denunciare la verità sulla crisi climatica ed ecologica ed affrontare insieme la più grande crisi che l'umanità si sia mai trovata a vivere.